Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'angolo dietro, nella stessa maniera in cui in uno spazio bidimensionale, per esempio, se prendiamo tre punti, no? creandoli con lo strumento punto, il punto A, il punto B, il punto C, vedete che i punti sono scritti in lettera maiuscola, e poi, per esempio, ci facciamo passare due rette, no? nella stessa maniera in cui, in uno spazio bidimensionale, e vedete due rette che si incontrano creano un angolo e questo angolo con lo strumento angolo lo andiamo a descrivere vedete ad esempio questo angolo qua è di 90 gradi e così per esempio in uno spazio tridimensionale se si incontrano due piani si crea un angolo nello spazio che si chiama dietro allora andiamo a utilizzare il pannello dei grafici 3d in GeoGebra clicchiamolo eccolo qua e vediamo che gli stessi punti, vedete, praticamente si, si possono sviluppare anche nel pannello 3D. Vedete, questo è, eh, prendiamo lo strumento muovi, è l'angolo di 90 gradi, se noi prendiamo il punto, no? l'angolo può essere acuto se è cioè inferiore a 90 gradi, può essere ottuso se è cioè superiore a 90 gradi, se è 90 gradi è retto e poi c'è l'angolo giro 680 e se a 360, diciamo, eh, scusate, l'angolo piatto 680 e l'angolo giro 360 gradi. Nella stessa maniera noi, se prendiamo un quarto punto, per esempio prendiamo lo strumento punto e lo riscriviamo, lo inseriamo nel, nell'asse Z, quindi nelle terze dimensioni, e poi prendiamo lo strumento piano e piano per tre punti, vedete che noi individuiamo con B, A, e questo punto qui D il primo, più, il primo piano e vedete che lo chiama eh, con la lettera minuscola A andiamo a dargli un colore diverso per eh, poter eh, verificare dopo l'incontro dei due piani in maniera differente andiamo a vedere eh. un attimo gli diamo, diamo un colore diverso diamogli un colore di questo tipo perfetto se noi adesso costruiamo sempre con, eh, con lo strumento piano per tre punti un secondo piano con i punti C, A e D, vedete, nella stessa maniera in cui eh, in uno spazio bidimensionale due rette che si incontrano facevano un angolo, l'angolo alfa, nel mondo tridimensionale se si incontrano due piani, vedete questi due piani qua, creano un angolo dietro, l'angolo dietro quindi è un angolo che va eh, nello spazio. Nella stessa maniera ci sono per esempio diedri retti di 90 gradi, diedri acuti al di sotto dei 90 gradi, diedri ottusi al di sopra dei 90 gradi, poi ci sono i diedri piatti 180 gradi e diedri giri. Se noi vedete prendiamo, prendiamo uno dei punti possiamo modificare. Quello che dobbiamo capire è che in questo particolare angolo che è un angolo nello spazio ci sono Punti interni e ci saranno punti esterni, ma questi due piani che noi vediamo qui per semplificazione in GeoGebra terminare in realtà non terminano, quindi è un'entità diciamo quasi, quasi infinita. Quindi le, molte delle caratteristiche degli angoli diedri nello spazio sono le stesse degli angoli diciamo, nelle, nelle due dimensioni. Ad esempio ci sono angoli complementari, cioè angoli diedri che sommati danno 90 gradi, poi ci sono angoli supplementari che sommati danno 180 gradi e ci sono angoli dietri esplementari quali sommati danno 360 gradi hanno le stesse caratteristiche questi angoli solo che si sviluppano nello spazio poi ci sono angoli dietri congruenti consecutivi adiacenti ed eccetera voi sapete che in questo tipo di guide che facciamo noi noi facciamo vedere come si costruiscono delle entità geometriche o trigonometriche in GeoGebra ma se uno vuole un approfondimento per esempio dal punto di vista matematico, o algebrico o geometrico, può andare in un sito, come, in un canale come quello di AmicaMat e noi metteremo un video, eh, il link del video e potrete avere una un, un approfondimento più preciso su ciò che sono i DR noi abbiamo fatto vedere come si creano in, in GeoGebra utilizzando i tre punti mettendo il quarto punto nell'asse Z utilizzando eh, il pannello 3D e abbiamo fatto vedere come nella stessa maniera in cui nel, nello spazio bidimensionale due rette si incrociano e creano un angolo in realtà nello spazio due piani nella stessa maniera si incrociano grazie a questa retta che viene chiamata ad esempio retta origine o spigolo, creando questa particolare figura geometrica che è l'angolo nello spazio allora, eh, il video finisce qua grazie a tutti per averlo visto fino alla fine spero vi sia stato utile vi ricordo che nelle descrizioni ci sarà il link a questo video del canale YouTube AmicaMath molto interessante che potete vedere se volete approfondire l'argomento dei diedri al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia